Buongiorno a tutti, sono Alessandra Romano, ricercatrice senior in didattica generale e pedagogia speciale presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale dell'Università di Siena. Oggi avrò il piacere di affrontare con voi un tema attuale, quello della gestione delle diversità all'interno delle organizzazioni, nei contesti sociali, all'interno della scuola, e della promozione dei processi inclusivi. Per farlo, per preparare la lezione di oggi, ho chiesto aiuto a degli studenti delle scuole superiori, in particolare agli studenti del quarto e del quinto anno del liceo scientifico Vittorio Embriani, grazie anche alla mediazione di, una, uh, di un insider molto utile, Yolanda, che saluto veramente. Mi sono chiesta infatti in che modo questo tema sul contrasto agli stereotipi sulla promozione della conoscenza di tutte le diversità e di come promuovere ehm, dei processi inclusivi all'interno dei contesti sociali, familiari, gruppali, organizzativi, potesse essere di interesse per eh, degli studenti che saranno dei futuri diplomati e che si accingeranno anche a fare una scelta importante quale quella del percorso universitario. Io appartengo ad un'istituzione, l'Università di Siena, che fa della sostenibilità il suo brand di riconoscimento. E anche il nostro Dipartimento di Scienza della Formazione, Scienze Umane della Comunicazione Interculturale, sito nel Parco del Pionta ad Arezzo, è un dipartimento a forte caratterizzazione ehm, trasdisciplinare che riconosce nella promozione dei processi inclusivi e nella capacità di interessarsi di questo tema da più angolature eh, disciplinari, da più prospettive disciplinari, è un suo punto di forza. Noi infatti, eh, io appartengo all'area della formazione, ma affrontiamo questo tema di come si gestisce la diversità, come si tematizzano tutte le diversità che sono presenti e come si apprende a vivere in una società multietnica, complessa, fatta di tante sfaccettature, da ogni angolatura, quella appunto delle scienze, dell'educazione e della formazione, ma anche quella della, uh, delle lingue e ovviamente quella dell'area storica e filosofica. Avvio. La uh, lezione di oggi a partire dalla presentazione e la condivisione con voi di un modello che la letteratura ci offre per andare ad analizzare tutte le dimensioni della diversità che sono presenti all'interno della società. La ruota di Gardeswarzer Rue è il modello più utilizzato nella letteratura di stampo ehm, eh, pedagogico, ma anche sociologico e anche ehm, psicologico per andare a individuare, a fornire uno schema interpretativo con cui noi possiamo eh, comprendere quali sono tutte le diversità che sono presenti all'interno della società e in ogni contesto. Riconosciamo, grazie al modello di Garde, Schwarz e Rue, di cui vi sto presentando un riadattamento in una chiave più moderna, delle dimensioni interne della diversità che hanno a che fare con delle diversità congenite che ciascun soggetto ha. Per esempio l'età, il genere, il gruppo etnico di appartenenza, le abilità eh, fisiche. Un esempio, voi non potete ovviamente modificare, impattare sulla vostra età, perché è una, è una dimensione che avete sin dalla nascita. Immaginate la vostra classe. La vostra classe è un primo contesto che può essere riletto alla luce della diversità. Alla luce, vale a dire, di quali sono le dimensioni della diversità che entrano in gioco all'interno di questo stesso contesto. Ci saranno degli studenti che sono nati in alcuni mesi, studenti che sono nati in altri mesi, ci saranno um, studenti che vengono da diverso background uh, culturale, da diverso gruppo etnico, per cui ovviamente ci saranno studentesse e ci saranno studenti. Per cui in realtà le dimensioni interne della diversità sono la primo, il primo livello di tutti le diversità che sono presenti all'interno di un certo gruppo. Vi sono poi le cosiddette dimensioni esterne che hanno a che fare con caratteristiche che noi abbiamo acquisito nel corso della nostra vita e che non sono congenite, come lo stato civile, il background professionale, la titolarità di istruzione. Queste dimensioni di diversità che ci diversificano gli uni dagli altri in realtà possono essere anche modificate nel corso della vita. Adesso per esempio voi siete futuri diplomati, qualora conseguiste anche un titolo di cambiereste il vostro livello di istruzione. Vi sono poi delle dimensioni più macro, organizzative, si dice, della diversità, che hanno a che fare con quale è il ruolo che ricopriamo all'interno di un'organizzazione, qual è la tipologia di impiego, qual è il ruolo, se abbiamo o meno una posizione manageriale, degli incarichi di responsabilità, quanto dura il nostro lavoro. E questo ovviamente ha a che fare con la contrattualizzazione che, eh, con cui facciamo il nostro ingresso all'interno del mondo delle organizzazioni e del lavoro. Ho condiviso con voi questo modello perché vorrei che voi lo utilizzaste per comprendere quali sono tutte le molteplici dimensioni della diversità che possono entrare in gioco e che possono essere presenti in ciascuno di noi. Per cui ciascuno di noi è portatore di tutte queste dimensioni di diversità che ovviamente determinano anche una ricchezza, determinano un valore. E questo lo, dico, lo dice non solo la letteratura, ma in realtà lo dicono anche i principali brand delle aziende delle imprese che attualmente stanno investendo nell'avere sempre più team multidisciplinari, team eterogenei, in cui hanno persone che vengono da diversi background culturali, nazionali, persone che hanno diverso titolo di studio e anche diversa expertise lavorativa. Perché? Si parte dal presupposto che la diversità, cioè il fatto che noi abbiamo, siamo differenti gli uni dagli altri fa sì anche che siamo portatori di prospettive, di modi di pensare che siano diversi gli uni dagli altri e la, eh, la dialettica tra modi di pensare diversi consente di accedere ad una maggiore creatività e alla possibilità di portare innovazione all'interno delle organizzazioni. Pensate per esempio a un'organizzazione, a un'impresa che deve fare un prodotto, quale possa essere un sito? Un conto è se tutti la pensiamo allo stesso modo e uh, tutti quanti sappiamo fare un sito soltanto con wix per esempio quindi soltanto con un certo tipo di uh, piattaforma ma se invece io ho persone che hanno competenze diverse qualcuno che lo sa fare con google qualcuno che lo sa fare con wix qualcuno che lo sa fare con wordpress e soprattutto ho background diversi il confronto lo scambio è ciò che consente di accedere a idee più creative che sono ovviamente fuoriere di innovazione e che consentono anche di fare un sito preoccupandosi che chi debba consultare quel sito non sono persone standard, non sono tutta la stessa fascia di persone, non sono persone che noi possiamo categorizzare soltanto su una dimensione di diversità, ma sono persone a loro volta diverse tra di loro. Qualcuno sarà più familiare con i siti, qualcuno meno, avranno facilità diverse, esigenze diverse. Quindi la diversità in qualche modo paga e sta diventando il valore premiante, sta diventando il brand su cui stanno investendo le aziende e le organizzazioni. Qual è però il rovescio della medaglia di questo discorso sul valore pregnante della diversità e sul perché è importante lavorare in gruppo, collaborare e soprattutto confrontarsi con punti di vista che siano divergenti rispetto al nostro? L'altro lato di questo discorso sulla diversità è il contrasto ah, Il contrasto e la validazione dei principali stereotipi che sono diffusi su alcune delle dimensioni di diversità che ancora oggi colpiscono ehm, più di altre. Facciamo in particolare un modo riferimento agli stereotipi sul genere che ancora sussistono e che addirittura impattano anche molto spesso sulla scelta universitaria e sulle prefigurazioni di carriera tra donne e uomini e lo vedremo più nel dettaglio dopo. Facciamo riferimento agli stereotipi sulla disabilità che addirittura permangono sia all'interno della fase scolastica, quindi sia all'interno del percorso scolastico, sia all'interno del percorso universitario, sia all'interno delle relazioni informali e del mondo del lavoro. E facciamo riferimento anche e soprattutto agli stereotipi di tipo culturale, cioè che riguardano le differenze culturali all'interno di una società che è multietnica. Pensate per esempio a come si confonde l'identità nazionale con l'identità culturale, per cui tendiamo a dire che i francesi sono tutti un po' snob, oppure che gli inglesi sono persone molto riservate che sanno parlare solo del tempo, o ancora che gli italiani sono tutti pizzi e mandolino. Questi stereotipi con cui addirittura si confonde l'identità culturale di una nazione di più di 60 milioni di persone con la sua identità nazionale, in realtà orientano poi anche dei comportamenti, pregiudicanti rispetto alle persone verso cui si hanno degli stereotipi. Il discorso sul contrasto agli stereotipi e pregiudizi è il primo passo verso una consapevolezza e verso un processo di riflessione critica che consente di accedere a contesti più inclusivi, di promuovere delle azioni che siano veramente inclusive. Un esempio proprio per ehm, ravvivare anche questa lezione. Uh, vi chiedo di pensare e di alzare la mano se almeno una volta nella vostra vita avete sentito dire che ci sono professioni e lavori da uomo e professioni e lavori da donna. Quante volte noi sentiamo che per esempio il camionista è una professione da uomo, l'insegnante è una professione da donna. Perché? Non è scontato questo, è uno stereotipo che ovviamente viene ad essere rafforzato dal fatto di essere legittimato all'interno dei contesti di socializzazione a cui apparteniamo. Ma non c'è un'evidenza scientifica biologica per la quale le donne sono più portate per certe professioni e gli uomini per altre. Vi chiedo ancora di alzare la mano se almeno una volta nella vostra vita avete sentito dire espressioni come gli immigrati sono pericolosi, rubano il lavoro agli italiani, non rispettano le nostre regole e i nostri credi religiosi. Anche questo è un fenomeno di grave stereotipo e di grave in questo caso pregiudizio che orienta negativamente il comportamento verso l'alterità culturale, verso chi ha un background culturale ed etnico differente da quello che noi consideriamo normale, perché noi consideriamo normale un background di tipo etnocentrico, cioè un background affine al nostro vi chiedo ancora di alzare la mano se almeno una volta nella vostra vita avete sentito dire espressioni tipo estorpi, handicappato, comprende ma fino a un certo punto può fare qualcosa e non un'altra e ancora se almeno una volta nella vostra vita avete sentito dire frasi come perché voi giovani, perché ai miei tempi, perché quando ero io giovane, in cui viene messo in evidenza un gap generazionale che orienta negativamente verso le persone che sono più giovani. Bene, tutti questi esempi che io vi ho portato sono degli stereotipi e dei pregiudizi. Come si formano? E perché è così importante riconoscere, avere una sorta di mental detector per gli stereotipi e pregiudizi? Stereotipi e pregiudizi sono delle uh, rappresentazioni che noi acquisiamo a partire dai uh, nostri processi di socializzazione, quindi dal fatto stesso che nasciamo all'interno di una certa cultura, di una certa società, di un certo gruppo familiare, frequentiamo un certo tipo di cerchie amicali e relazionali e che, diventano per noi degli schemi di ragionamento, degli schemi mentali di tipo implicito. Noi li interiorizziamo, li acquisiamo grazie al fatto che nasciamo all'interno di una certa società e di una certa cultura. Per noi sono degli automatismi cognitivi, quindi non siamo sempre consapevoli dei nostri stereotipi e dei nostri pregiudizi e, ci, um, e li assumiamo come veri per tutti, come universalmente validi e come universalmente veri. Sono però degli Schemi mentali di tipo precritico, non validato, vale a dire degli schemi mentali che non hanno un fondamento scientifico, non sono rappresentazioni che si basano su un'evidenza scientifica, ma in realtà sono frutto di un modo di pensare, di un certo modo di pensare in quel modo che che viene ad essere acquisito da parte dei soggetti e che chiaramente determina e orienta i loro comportamenti. Perché sono così importanti? Perché questi processi di categorizzazione che noi acquisiamo a partire dalla nostra eh, socializzazione, dai nostri rapporti tra pari, dalle influenze culturali e sociali, in realtà orientano i nostri comportamenti verso processi di esclusione e di segregazione, verso chi è altro da noi. Verso qualcosa, che, verso qualcosa, ma soprattutto verso qualcuno che noi riconosciamo come diverso. Quindi, da una parte, abbiamo bisogno di categorizzare perché gli automatismi cognitivi sono dei modi di pensare che ovviamente determinano degli schemi mentali e eh, cognitivi che ci aiutano a categorizzare la realtà, ma dall'altra parte se sono assunti in modo acritico, se non sono sottoposti a validazione, se non sono sottoposti ad una riflessione critica per riprendere eh, l'espressione che utilizza Jack Meziroff, sociologo dell'educazione, quando parla eh, della teoria dell'apprendimento trasformativo, vale a dire di come si supportano le persone adulte a cambiare i loro schemi di significato, i loro schemi mentali, i loro modi di pensare, ci orientano e determinano dei comportamenti escludenti, dei comportamenti di segregazione che ovviamente categorizzano negativamente, deumanizzano l'alterità, chiunque che sia diverso rispetto a quello che viene ad essere considerata la normalità del gruppo dominante. E perché questo non è inclusivo? Perché chiaramente non può esserci inclusione, che è il quarto pallino per intenderci dello schema che vi ho portato, laddove c'è una normalità. Una presunta normalizzazione di alcune dimensioni e tutti coloro che deviano rispetto a questa presunta normalizzazione vengono esclusi e segregati e addirittura vengono categorizzati negativamente. Inclusione invece quando in realtà eh, c'è una condizione di contaminazione, di interconnessione, di intersezione fra le tante plurime dimensioni della diversità e non sussistono comportamenti devianti discriminanti nei, confr scusate, non discriminanti nei confronti di chi è rappresentante e portatore di un'alterità che non è uguale e conforme a ciò che viene assunto come normalità e normalizzazione. Questo discorso sulla, su come si formano gli stereotipi e su come dagli stereotipi abbiamo i processi di categorizzazione, di stigmatizzazione fino ad arrivare a comportamenti di esclusione e marginalizzazione apparentemente può sembrarvi astratto, oppure può sembrarvi essere riferito esclusivamente per esempio alla diversità culturale o alla disabilità. Noi tendiamo a categorizzare, a stigmatizzare chi è portatore di disabilità eh, pensando che può fare certe cose e non ne può fare altro ed escludendo, marginalizzandolo rispetto all'inserimento eh, e l'inclusione all'interno di contesti sociali, non preoccupandoci invece di facilitare eh, contesti che siano a portata di tutti, che siano accessibili per tutti, ma invece il discorso sugli stereotipi e sui pregiudizi è così eh, radicato nella nostra società che addirittura influenza anche le scelte universitarie degli studenti e delle studentesse. Vi mostro una tabella tratta dal um, il rapporto il Gender Gap nelle lauree STEM del 2019 di valore D, in cui si può osservare come c'è una sorta di preclusione da parte delle studentesse nell'accesso alle lauree di tipo STEM, cioè il settore scientifico, tecnologico, dell'ingegneria e della matematica. Mentre nelle lauree di indirizzo umanistico come letterario, filosofico, storico, artistico abbiamo una presenza preponderante delle studentesse, in realtà questa, questa presenza preponderante, questa maggioranza, diventa una minoranza addirittura in alcuni casi inferiore al 30% quando parliamo delle lauree di indirizzo ingegneristico soprattutto ingegneria civile, ambientale, industriale, elettronica dell'informazione e quando parliamo del settore matematico e fisico. Che cosa succede per cui in realtà abbiamo una sorta di orientamento di genere alla scelta universitaria? Accade che ci siano alcuni fattori che influenzano la scelta e la prefigurazione della, um, universitaria e lavorativa professionale. Tra questi, secondo il modello che è presente nel rapporto Tracking the Code, Girls and Women's Education, Science, Technology, Engineering and Mathematics dell'ASVIS, in realtà abbiamo ad un macro livello i fattori di tipo sociale, cioè quali sono le rappresentazioni mediatiche sulle aspettative di genere e sugli stereotipi di genere che sono diffusi a livello della società. Per cui abbiamo per esempio che siamo ancora lontani dalle politiche di gender equity e, dalle, e dalla, da, dal colmare il gender gap, il divario che sussiste tra la retribuzione agli uomini e la retribuzione alle donne. E soprattutto abbiamo una serie di stereotipi, una serie di immagini stereotipate che vengono diffuse a livello societario e che impattano nell'orientare la scelta universitaria e professionale delle studentesse. Un esempio su tutti, quello appunto di eh, prefigurare alcune professioni come più adatte alla donna perché, per esempio, sono legate all'ambito della cura, oppure sono legate all'ambito dell'education, oppure ancora perché sono legate alla eh, cioè perché hanno delle contrattualità che sono compatibili con un'eventuale famiglia. Quando in realtà il problema della gestione familiare non è in carico ad un unico partner, ma è un problema appunto di gestione familiare per cui riguarda entrambi i partner. Oppure ancora tra gli altri fattori discriminanti che a livello societario incontriamo c'è la credenza che eh, gli uomini debbano fare professioni più prestigiose oppure accedano, siano più portati per accedere a delle posizioni manageriali. Quindi, in primo luogo, c'è un effetto legato alle norme sociali e alla rappresentazione distorte delle norme sociali sui generi. C'è poi un effetto legato al contesto scolastico, all'interazione con i pari, all'interazione con i docenti, ai feedback che vengono dall'interazione con i docenti e che ovviamente possono incoraggiare o meno alcuni studenti, alcune studentesse verso alcune materie o verso altre. Per cui è facile vedere una sorta di scoraggiamento verso le materie scientifiche e matematiche. C'è ancora poi l'effetto della famiglia e del gruppo dei pari e soprattutto delle aspettative genitoriali, le aspettative familiari sull'orientamento professionale futuro dello studente e della studentessa che impattano tantissimo ad un livello più micro su quelle che saranno poi le sue scelte universitarie e professionali. Con, uh, le rappresentazioni psicologiche che noi ci costruiamo rispetto a ciò che possiamo fare e a ciò che non possiamo fare e rispetto a uh, quali sono ovviamente le nostre predisposizioni e soprattutto il nostro senso di autoefficacia. È una sorta di profezia che sia tua vera, se io penso di non essere portata per le materie matematiche, eh, finirò con il comportarmi in modo da confermare la mia profezia, in modo da confermare la mia ipotesi di partenza, cioè quella che io non sono portata per la matematica e quindi vedrò ogni difficoltà alla luce di questo schema interpretativo, di questa lente che mi ha già preorientato in partenza. Dove hanno origine ovviamente gli stereotipi sul genere? <ride> Sicuramente nei processi di socializzazione primaria e secondaria di, a cui tutti partecipiamo sin dalla nostra infanzia, pensate ai giocattoli per bambine e ai giocattoli per le bambine. L'industria dei giocattoli ha orientato fortemente la costruzione di un pensiero di genere, di un pensiero distorto sul genere, eh, a partire già dalla primissima infanzia, laddove ha categorizzato addirittura con colori diversi quali fossero quali i giocattoli più adatti ai bambini e quali fossero i giocattoli più adatti alle bambine e addirittura questi sono per i bambini per lo più le costruzioni, i lego, i camion ehm, i giocattoli che hanno a che fare col movimento, con la conquista, i super eroi mentre con le bambine, le barbie, le bambole, cicciobello e ovviamente la casa, la cucina eh, il ferro da stiro per stirare, la, il gioco della parrucchiera chi vi parla è un'ex vittima delle barbie per cui quanto, quanto i giochi che abbiamo fatto fin dalla nostra la nascita ci hanno orientato a pensare che alcune cose fossero per le bambine e altre fossero per i bambini e che quindi conseguentemente la bambina dovesse adattarsi a fare da piccola mamma sin dalla nascita, sin ovviamente dalla prima infanzia, mentre ai bambini fosse dato il compito di essere supereroi e quindi di essere persone particolarmente performanti anche all'interno della scoperta, dell'industria e ovviamente della loro realizzazione personale. Quindi non sono né le immagini con cui noi veniamo bombardati le immagini della pubblicità, le immagini dei social network non sono neutre ma orientano la costruzione del nostro pensiero e soprattutto ci fanno acquisire implicitamente degli schemi mentali che sono distorti perché non sono validati, sono precritici noi non, non andiamo a validare ciò che assumiamo inconsapevolmente e che però orienta sia le nostre scelte universitarie e professionali sia soprattutto in modo in cui ci comportiamo e il modo in cui categorizziamo anche gli altri mi sono chiesta, ci sono esempi nella letteratura del quinto anno che possono ovviamente essere vicini a questo discorso sugli stereotipi e sui pregiudizi all'interno della società e che possono far capire il dolore cioè quanto dolore possono provocare dei comportamenti discriminatori che eh, percepiscono qualsiasi forma di differenza, di diversità come una potenziale minaccia o come un elemento negativo e ho trovato due esempi il primo è quello di Rosso Marpello di Giovanni Verga in cui vediamo che uh, Malpelo, proprio in virtù dei suoi capelli rossi veniva ad essere discriminato da parte della società e ovviamente la storia finisce con il povero rosso Malpelo che va nella cava e decide di sottrarsi allo sguardo denigrante e um, derisorio uh, del, della società del, del suo paese e poi ancora trovato un'altra uh, novella, l'esclusa di Luigi Pirandello in cui c'è la storia di Marta Iala in che viene ad essere cacciata da parte del marito perché il marito si convince che la moglie l'abbia tradita eh, tradito e che pertanto il figlio che questa eh, ha partorito non sia il suo è un esempio di come gli stereotipi di genere se il rosso marpello è un esempio di come la società sia discriminante nei confronti di tutte le forme di alterità di tutte le forme di diversità che vengono ad essere giudicate come negative l'esclusa di Luigi Verandello è un esempio di come ehm, sussisteva una differenza di genere tale che addirittura il marito poteva anche solo per una falsa credenza per un pregiudizio abbandonare la propria moglie cacciarla di casa e ovviamente autoconvincersi di questa falsa credenza che non trova alcun tipo di fondamento nell'esclusa di Perandello, alla fine marito e moglie si ricongiungono um, in presenza del, um, del, al momento in cui la mamma di lui sta per morire mi avvio verso la conclusione e volevo lasciarvi con alcuni consigli di lettura. Se vi ha appassionato particolarmente il discorso sulla gestione delle diversità e sul valore premiante delle diversità nelle organizzazioni, perché le organizzazioni scelgono di investire sempre di più sul, uh, su team uh, ed equip internazionali, multiprofessionali, um, diverse, eterogenee, vi consiglio di leggere il Diversity Management per una crescita inclusiva di Bohemi Conteguazzo. Se invece vi ha appassionato il discorso sul contrasto agli stereotipi e pregiudizi di genere, uh, vi consiglio, dovremo essere tutti femministe di Chimamanda Angozia Dicchie e Memoria di una ragazza per di Simone de Beauvoir. Se ancora vi è appassionato il discorso sulla disabilità e sul contrasto agli stereotipi che ci sono verso tutte le persone che hanno una difficoltà, o una disabilità, eh, vi suggerisco caldamente il volume di Federico De Rosa, Quello che non ho mai detto. Vi lascio con uh, tre interrogativi che spero possano stimolarvi la riflessione e che spero possiate portare con voi in questa lezione. La prima è come possiamo accrescere la consapevolezza sugli stereotipi che ancora ci sono sulle diversità, perché ancora oggi noi sentiamo... Questi stereotipi e questi pregiudizi che vengono presi come veritieri e che tra l'altro sono ancora più fomentati dalle condizioni di cattività in cui versiamo, dalle condizioni di um, uh, stress in cui versiamo anche a seguito ovviamente di tutta l'emergenza epidemiologica. La seconda, che contributo possiamo dare noi in quanto futuri diplomati alla costruzione di società e città che siano sostenibili, inclusive, multietniche, aperte, accoglienti soprattutto? tutto ad ogni forma di alterità e di diversità che ne è presente. E il terzo punto fondamentale, come possiamo promuovere nelle nostre cerche di amici, conoscenti, nelle nostre famiglie, i valori della diversità e dell'inclusione. Con queste tre domande stimolo io vi saluto, uh, vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio i miei riferimenti alessandra.romano2.unisi.it e vi auguro tutto ovviamente il meglio per il vostro futuro professionale e universitario. Buona giornata!